Ciao, sono Olivia e in questo video voglio mostrarvi un metodo molto semplice per rifinire in modo perfetto il margine di cucitura. Cuciture devono essere rifinite per proteggervi dallo sfilacciamento. Questo metodo è veramente super super facile e dà al vostro capo un tocco professionale. Per prima cosa, i due pezzi di tessuti vengono cuciti insieme come al solito, dritto contro dritto. Generalmente è sufficiente un margine di cucitura di 1 cm. Se il tessuto è però è un po' più spesso, il margine di cucitura può essere anche di 2 cm. In ogni caso conviene sempre fare un piccolo test su un avanzo di tessuto. Una volta cucito, stirate per bene i margini in modo che siano appiattiti bene. A questo punto dovete stirare un solo margine di cucitura verso il rovescio, praticamente verso la cucitura. Ora fate un'impuntura con un semplice punto dritto. Fissate sempre bene l'inizio e la fine con un punto indietro. E facciamo la stessa cosa anche all'altro lato. Anche qui, piegate il bordo del tessuto verso l'interno e stiratelo. Ora entrambi i margini di cuscitura sono allineate uno con l'altro. E anche qui fate un'impuntura sul margine di cuscitura. E ora non ci resta altro che aprire le due margini di cucitura e appiattirli per bene stirandoli. E qui un trucco. Per fare in modo che il margine di cucitura non sia visibile sul dritto del tessuto, è quello di posizionare durante la stiratura una striscia di cartoncino al di sotto del margine di cucitura. È così che avete ora un margine di cucitura perfettamente rifinito. Alternativamente potete anche fare un'impuntura sul dritto del tessuto, sia per motivi decorativi, sia per fissare il margine di cucitura in modo che non si sposti e rimanga bello piatto. Ovviamente in questo caso sul rovescio si vedrà una doppia impuntura. Tuttavia, se siete un po' più esperto, potete evitare la doppia impuntura sul rovescio, andando a cucire direttamente sul dritto del capo. E così abbiamo un modo perfetto per rifinire i capi sfoderati in modo che appaiano ancora più belli e non si sfilacciano. E ancora un piccolo consiglio alla fine. Alcune volte l'orlo d'immagine di cucitura non si riesce a fare con la macchina da cucire perché il tessuto si arriccia o si deforma durante la cucitura. In questo caso potete anche orlare a mano. Anche qui stirate prima il margine di cucitura verso l'interno. E poi rifinite a mano con un sottopunto il bordo piegato come un orlo semplice. Avete visto? È semplicissimo fare un orlo perfetto. Spero che provate questo metodo di rifinitura. E fatemi sapere com'è andata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!